Salve signori, oggi siamo qui in un video un po' diverso dal solito Ho cambiato gioco, non ho giocato a Minecraft Ho giocato a uno dei giochi più sclerosi che giravano nel 2017 Ma hey, sono qua per copiare i format più vecchi Perché su YouTube Italia non ci sono più idee Quindi non giudicatemi nei commenti se gioco a un gioco un pelino più vecchio Rispetto a quelli che sono usciti quest'anno Questo gioco si chiama Getting Over It Perché pelato in una pentola con un martello suonava male E diciamo che non è finita molto bene vi lascio al video Allora tecnicamente io sono questo tizio pelato Diciamo che avete tutti visto come funziona il gioco nel 2017 però E devo arrivare alla fine della montagna ah, Ho provato a fare un paio di partite prima eh, Partite Ho provato il gioco prima per vedere giusto se funzionava Perché diciamo che più per vedere il gioco come funzionava eh, Ho provato a vedere se il, il torrent funzionava Sì eh, raga ho craccato il gioco Cioè 20 euro su steam per sto schifo non, non, non gli spendo Fatto sta che i meccanismi vabbè sono semplici In pratica abbiamo un mouse non devi manco cliccare niente Devi soltanto muovere il mouse quindi Attenzione Attenzione No, no, no, no No, c'è stato, stato un punto in cui ho speedrunnato malissimo Da quello che ho capito Se finisci il gioco più volte, non so quante volte Ti dà la pentola d'oro mm, Però penso che dopo 5 minuti che ci giochi scleri, Io l'ho appena detto Allora, allora L'obiettivo del video è finire il gioco Ok, okay No, no, no, no Ok, no, aspetta, no, fermati. Ti prego, ok, oh, piano, fermo, Putin in pentola, fermo. Piano non avere spasmi Se no cadi all'indietro è tutto un casino poi Allora finora sta andando abbastanza bene Cerchiamo di fare con calma sta parte Perché è un muro Ci sono un sacco di appigli Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice Dai Sì Ok Ora il problema è staccarsi. So che starò saltando un sacco di tecniche Per saltare parti del, del gioco Perché non potevo Starmene tranquillo oggi. No, devo giocare a sto schifo. Niente. No, allora facciamo la parte lunga perché No, no. No, sì. no, no, no, fermo. Fermo. Se cadi qui sotto ti ammazzo te e la tua pentola schifosa. Andiamo fermo, piano, piano, piano con sta cosa. Ah no, prego! Non so con quale legge della fisica sono sopra una trave di legno, però... Ti prego, ti prego, ti scongiù, ti scongiù!